Esattamente questo. Ah, buongiorno a tutti, un attimo vi riassumo un po' i temi, iniziamo dall'immigrazione, sapete che in corso a Malta una riunione dei, consigli, dei ministri degli interni, non voglio mettere le mani avanti ma ci sono delle buone anticipazioni, cioè si sta iniziando a delineare un meccanismo automatico di redistribuzione perché l'Italia non sia lasciata sola. Ovviamente siamo molto cauti su questo fronte, ci potrebbe anche essere prospettiva di una rotazione dei porti. Quello che voglio garantire a tutti i cittadini italiani è che non accetteremo nessun meccanismo che possa risultare incentivante per nuovi arrivi. Da, un punto, da questo punto di vista la nostra politica sull'immigrazione sarà sempre una politica molto rigorosa, non arretreremo di un millimetro perché l'Italia deve decidere chi arriva, e chi non arriva nei suoi territori, eh, deve ovviamente rispettare quelle che sono le convenzioni internazionali, ma è chiaro che uno Stato sovrano deve contrastare traffici illeciti e deve assolutamente contrastare l'immigrazione clandestina. Su questo quindi rassicuro tutti, quello su cui lavoreremo molto intensamente, confidiamo di eh, tornare presto con eh, dei risultati concreti e un più efficace meccanismo dei rimpatri, cioè chi non ha diritto deve essere subito riportato nel suo, nella sua terra d'origine, non possiamo trattenerlo sul territorio italiano o anche europeo, stiamo lavorando anche a anche questo. condivisi Presidente o si parla sempre di accordi bilaterali? No, eh, il meccanismo dei rimpati diventa in prospettiva assolutamente europeo perché questo ci rafforzerebbe e quindi ci darebbe la possibilità di poter raggiungere molti più paesi rispetto ai meccanismi bilaterali. Altro tema è quello del climate change, siamo qui ovviamente perché l'Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista su questo versante, siamo, già abbiamo lavorato in questa direzione, siamo già da noi eh, di nostro sensibili però vengano gli stimoli anche delle nuove generazioni, l'Italia vuole recitare un ruolo e assumere un primato, una posizione di leadership in Europa e nel mondo per quanto riguarda la svolta verde. Ci stiamo già lavorando con questo nuovo progetto politico, con questo nuovo governo, abbiamo dato un'accelerazione pazzesca e anche nella manovra economica stiamo lavorando perché si possa l'intero sistema produttivo orientare verso questo New Green Deal. Saranno risorse dedicate all'anno inglese? Attraverso meccanismi soprattutto incentivanti. A questo proposito, e veniamo al terzo punto: si è parlato anche, vedo i giornali, c'è un dibattito in Italia mentre sono qui sulle nuove tasse. Questo governo, non creiamo quindi panico sociale che non esiste. Da una mera battuta dietro l'insistenza di un giornalista, una domanda specifica, ma potreste considerare anche queste le famose merendine o altro, eccetera, ho detto non escludiamo, ma non è certo questa una misura concreta già definita assolutamente. Noi non vogliamo creare nuove tasse. Il nostro eh, sistema, innanzitutto vorrei dire che la manovra economica sarà agevolata fortemente da una misura fondamentale. Lo spread che si abbassa ci consente di recuperare diversi miliardi di risorse. E questo sarà già un primo passaggio. Poi ovviamente, l'abbiamo già detto, c'è una spending, spending review, cioè recupero di risorse dalla spesa improduttiva pubblica. Stiamo rivedendo il sistema degli incentivi per riorganizzarlo, riordinarlo, ma questo governo non è che sta lavorando per nuove tassazioni dei cittadini. Anzi, il nostro obiettivo è stato sempre e sarà alleviare e abbassare la pressione ci fiscale che in Italia è molto ci elevata. Sarà un intervento nella manovra già per abbassare le tasse e anche per rimodulare le aliquote IVA? È chiaro che dobbiamo fare i conti all'ultimo perché dipende dalle risorse che riusciremo diciamo, a creare. Sicuramente una direzione molto chiara è abbassare l'IVA e nello stesso tempo liberare le risorse per il cuneo fiscale. E come abbiamo dichiarato, come da programma, queste risorse, che andremo, queste tasse su, sul lavoro che andremo ad alleggerire e recuperare saranno a favore dei lavoratori. Cioè vogliamo che i lavoratori in busta paga abbiano più soldi da spendere. Questo incentiva i consumi ed è, come anche suggerisce la letteratura specialistica, quindi gli economisti, il modo anche migliore in situazioni con come quelle attuali di difficoltà per incrementare la domanda interna, i consumi interni sono deboli, dobbiamo incrementarli e questo è forse il modo migliore perché ovviamente favorisce anche le famiglie Presidente, Presidente, Presidente lei una domanda una domanda non siete molto ordinati al dire lei ha detto che si registra un'apertura da parte della Germania, c'era già stata c'è quindi un'apertura da parte della Francia? Eh, quando ho incontrato Macron è venuto a Roma mi ha dato grandi aperture quindi sicuramente c'è una maggiore sensibilità dei nostri partner europei rispetto al passato. Non che il passato non ci sia stata, perché voi avete visto che nelle situazioni di difficoltà, nei casi di emergenza, lei ha parlato di Germania, ha parlato di Francia, Germania e Francia sono stati due paesi che ci hanno risolto tanti casi emergenziali. Vi ricordate i casi più clamorosi in cui sono stati tenuti a mare anche delle, delle navi e prima di farle sbarcare eccetera. Ecco, Germania e Francia hanno sempre partecipato alla redistribuzione, quindi diciamo, hanno sempre dato un gesto di solidarietà, ora quello che c'è di nuovo è una disponibilità a valutare un meccanismo, che poi può essere anche temporaneo in vista di quello definitivo, ma un meccanismo solidaristico che ci sollevi dalla telefonata, dal fine settimana passato a telefono insomma uno il fine settimana può dedicarsi anche ad altre misure di governo ecco, questo Presidente, è Il tema. Presidente Ingrini ricorda molto di più Alexandre Ocasio-Cortez quindi la rivale, i rivali del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che lo stesso Presidente che questo pomeriggio non andrà alla riunione sul clima come concilia queste due posizioni la posizione dell'Italia sul clima e un riavvicinamento una, una posizione di vicinanza con il Presidente non c'è un problema di conciliare queste due posizioni. La collocazione euroatlantica dell'Italia molto chiara perché siamo nell'ambito di un partenariato tradizionale che confermiamo. Non ci impedisce di perseguire le politiche economiche e sociali che riteniamo più utili per il nostro paese, ci mancherebbe. La BlackRock, questa mattina è secondo, da BlackRock... No, l'ultima domanda, eh. Lei eh, fa la prepotente con i colleghi. Eh? BlackRock, BlackRock questa mattina, è il fondo di investimento più importante e più potente al mondo. Che rassicurazioni ha dato a BlackRock? Che cosa le hanno chiesto? Ma io non è questione che vado a dare rassicurazioni. Incontro... L'amministratore delegato di BlackRockFink perché ovviamente è un, come lei ha ricordato, è un fondo che investe molto in Italia, che quindi concretamente contribuisce come dire, a finanziare tante iniziative del settore privato, anche misto pubblico, partenariato pubblico-privato. E gli eh, ho parlato, gli avevo già parlato l'anno scorso. Come i fondi di investimento più Diciamo, acuti, quelli che sono più avveduti in questo momento nel mondo sono molto attenti alla qualità degli investimenti. Quindi loro per esempio amano molto la svolta verde e condividono con me la prospettiva che l'Italia ha un primato nel settore delle energie rinnovabili, ce l'abbiamo già in Europa, e che col sole, col vento che abbiamo... Con l'acqua, siamo circondati dalle acque, da lì dobbiamo ricavare le energie. Quindi, questa svolta verde è assolutamente condivisa e i fondi più avveduti, come dicevo investono in questa direzione, non negli scheletri del passato che dobbiamo abbandonare. Grazie Tom. Sì, no, le volevo chiedere proprio il grado di fiducia che lei misura nei confronti dell'Italia, sì. se parlava di spread, visto i colloqui appunto da oggi in poi, sarà un modo anche di misurare. C'è cioè, un sì. grande investimento di fiducia, lei ha richiamato ovviamente l'abbassamento dello spread sostanzioso che si mantiene a tassi diciamo, molto più contenuti rispetto al passato. Questo è un segnale di fiducia direi da parte della comunità internazionale, da parte dei partner politici e faremo di tutto per sfruttarlo al massimo. Presidente Grazie. Presidente.